Oggi parliamo delle forme della superficie terrestre. Ricordiamo che la superficie terrestre è la parte esterna, la crosta della Terra, quella che noi vediamo, e non quella interna formata da vari strati, eh, anche eh, infuocati e semiliquidi. La superficie terrestre ha diverse forme. Se la vediamo piatta o quasi piatta, è chiamata pianura questa pianura spesso è coltivata ma ricordiamo che è un territorio che si trova a un'altitudine inferiore ai 300 metri sul livello del mare quindi arriva fino ai 300 metri sul livello del mare se la forma che vediamo è ondulata allora parliamo di collina ed è una forma che si trova fra i 300 e i 600 metri sul livello del mare. Se invece la forma che noi vediamo è alta, con cime a volte aguzze, parleremo di montagna. La montagna si trova quindi sopra i 600 metri sul livello del mare e ricordiamo che non è tutta uguale ma ha diverse forme. Proviamo però a, chiedere, a chiederci come si formano le montagne. Abbiamo già visto in una lezione precedente che le montagne si formano con l'orogenesi. L'orogenesi è quindi il processo di formazione delle montagne. La parola significa nascita di montagne, viene da genesis, cioè nascita, e oros, cioè appunto Montagne E eh, questa orogenesi dipende da forze che nascono dall'interno della Terra. L'orogenesi però avviene sopra la crosta terrestre, sulla parte più esterna del pianeta. Perché? Perché la crosta terrestre, come abbiamo visto prima, è una parte esterna e viene mossa dalle forze generate all'interno si chiamano forze endogene perché? perché la crosta terrestre non è uniforme ma è suddivisa in tanti pezzetti in tanti blocchi rigidi che vengono chiamati dagli studiosi placche o zolle le placche vengono spostate dai materiali semiliquidi che si trovano all'interno della Terra e che sono in continuo movimento. Questi materiali semiliquidi che sono in continuo movimento spostano anche solo di pochi centimetri all'anno, quindi sono movimenti lentissimi, le placche. Quando due placche che si spostano a causa di questi movimenti si scontrano, ecco, abbiamo un movimento come quando noi arricciamo dei fogli spostando la mano una contro l'altra e quindi nascono le montagne. Se invece... Se invece le due placche si allontanano, avremo un'apertura dalla quale esce il materiale semiliquido interno alla Terra che si chiama magma e quindi dà origine a quelli che noi chiamiamo vulcani.